Il lavoro a Londra è duro, è estremamente duro. Se hai paura di lavorare o se non sei disposto a fare il classico ciucci fatica, ti sconsiglio di venire a Londra. A Londra è vero si sì. Può crescere, c'è molta meritocrazia ma la meritocrazia merita a chi lavora di più, non a chi fa di meno quindi pensaci bene prima di partire, ho conosciuto tantissime persone che si sono sentite sopraffatte dalla mole di lavoro che c'è da fare nelle attività a Londra, qualsiasi essa sia chi non ha voglia di lavorare, non solo non fa niente in Italia, ma non lo farà nemmeno a Londra e probabilmente a Londra spenderà il triplo dei soldi se non ne dovrà tornare da mamma e papà, in men che non si dica Ragione per cui, prima di partire, fate un grandissimo esame di coscienza pensando ok ma io sono disposto a lavorare davvero, a crearmi un futuro, sono disposto a dedicare la mia vita al lavoro, sono disposto a sacrificarmi davvero per raggiungere magari un determinato scopo. Perché non è detto che voliate a fare i lavapiatti e volete poi rimanere lavapiatti a vita. Magari avete il sogno di aprire un ristorante, piuttosto che poi uh, imparando la lingua di cambiare lavoro e di uh, entrare in banca. Ho conosciuto persone che sono entrate anche in banca, così come persone che lavorano negli effetti speciali uh, di grandi case cinematografiche. Quindi uh, c'è bisogno di molta umiltà.